STED è letteralmente una parola danese che significa luogo e l'abbiamo scelta per caso noi come gruppo di amici una sera fuori da un pub cercando un nome adatto per questo luogo perché volevamo non caratterizzarlo troppo, trovare un nome accattivante che suonasse bene e che non fosse troppo difficile poi da memorizzare. Definirlo centro saggio culturale forse è un pochino riduttivo, è la definizione più azzeccata, però ecco, STED potrebbe diventare qualsiasi cosa. Proporremo qui dentro diversi laboratori, workshop, corsi, però è anche aperto per soltanto passare del tempo senza avere troppe pretese, cioè vuoi venire a prendere a leggere un libro, a prendere un caffè, puoi entrare e farlo liberamente. Pensiamo di poter proporre nel tempo, anche grazie a influssi esterni da parte di chi ci vorrà aiutare, di proporre svariate cose che potranno spaziare dappertutto, che possono essere cose che trattano la pedagogia, cose che trattano la fotografia, la realtà del territorio. E è un cantiere aperto, diciamo che è aperto da oggi, quindi è freschissima la cosa, delle idee ce ne sono tantissime, la voglia e la forza di portarla avanti allo stesso modo ce n'è e quindi vediamo quello che succede. Aggiungo una cosa, che è, questa è una grande sfida per noi ma per Civitanova Alta e Civitanova in generale, però noi ci mettiamo tutta la passione e l'energia che abbiamo e Cerchiamo gente a cui trasmettere questa stessa passione e che si appassioni per portare avanti questo luogo, per abitarlo, viverlo e farlo diventare una cosa bella, di rilievo, importante per tutti. Chiedono di commentare la recente apertura, poco più di un mese, del nuovo centro di aggregazione per giovani e meno giovani qua su Civitano Malta, nei locali che tutti conoscono come Ex Assunta, locali della parrocchia, della parrocchia di San Paolo Apostolo. Questo centro si chiama Sted, il nome già è un qualcosa che attira l'attenzione, c'è questo cerchio su sfondo bianco con questa parola danese quindi Nord Europea, nel suo significato luogo, luogo di incontro, luogo di aggregazione. Noi non possiamo che vedere favorevolmente la nascita di un nuovo centro dove le persone si possono incontrare, dove le persone possono confrontarsi. Dobbiamo ringraziare il parroco Don Alberto Spito di aver generosamente concesso questo posto a persone sia di Civitanova che, che anche di fuori naturalmente che possano in qualche modo arricchire la vita cittadina certo è ancora un po' presto per tirare i primi bilanci perché ripeto è una realtà nuova che ancora non è conosciuta che deve farsi strada deve farsi conoscere e vedremo più in là il giudizio che potremo darne in maniera più appropriata perché adesso ancora appunto non conosciamo bene questa realtà Intanto gli diamo il beneficio del dubbio e quindi possiamo dire che almeno secondo noi ci sembra una cosa positiva, poi vedremo i frutti, i frutti, cosa verrà, se saranno cose buone o cose meno buone. E comunque io voglio pensare che nonostante la novità, magari alcune polemiche iniziali, si possa sempre migliorare. Quindi auguri a Sted. Mi è stata rivolta la domanda cosa ne pensi dello Sted. Che posso dire? Io sono entrato là dentro in qualità d'amico, incuriosito lo, dell'ex locale della trattoria sulla. Beh, che posso dire? È una cosa bellissima trovare dei locali adatti per i giovani. Questi ragazzi dovrebbero cercare di trovare un'entrata sicura, come degli sponsor, che gli permette anche di intravedere un certo futuro. Perché se è vero che si tratta di laboratori per i giovani, è anche vero che servono un buone soldi. Cosa penso di Step dunque? Beh, penso che è un'iniziativa ottima perché finalmente un gruppo di giovani che prova a fare qualcosa a Civitano Valta giovani anche da fuori, farci nuove, sta Fa sempre il piacere vedere facce nuove, devo dire che fino, a, fino adesso ci sono state iniziative belle. Di un certo valore, di un certo spessore. Ragazzi propositivi quello che ci vuole ci una valga e secondo me è un paese anche un pochino forse fermo, cristallizzato, è una cosa che dà un movimento forse a livello giovanile. Secondo me la, la sfida è, visto che questi ragazzi hanno delle capacità secondo me di fare e organizzare cose di ottimo livello, la sfida è il quotidiano. Creare di questa associazione in questo luogo un, un centro di, di, di ritrovo per i ragazzi per, per tutti i giorni e non soltanto per gli eventi, però eh, lavorare ne, nel quotidiano, cioè far sì che anche i ragazzi che ci volta che rispetto ad esempio a, alla mia generazione, che quella era, era una sala giochi, si usciva anche di bene e sapeva dove andare, Qui mi sembra che i ragazzi escono e si indirizzano subito verso Porto Cetanova perché Cittanova è abbastanza, insomma, no, sembra, no, non offre più, più niente. Un ritrovo quotidiano anche per i, per i ragazzi di Cetanova faccio veramente i complimenti a, a questi ragazzi. L'importante è che hanno dimostrato di aver fatto cose insomma ottimi a un certo livello per tutti, vivere il paese è importante, è un luogo per i giovani per vivere il paese è importante. Noi ce l'avevamo, per noi quella era una stracione, sarebbe bello che torni anche a essere questo insomma. Complimenti a Stead perché quello, quello che è stato organizzato qui a Civitanova è davvero bellissimo, notevole, soprattutto in un momento in cui il paese stava un po' morendo e sembra essere vuoto di giovani. Quindi eh, questi t giovani non solo hanno portato un qualcosa di, di completamente nuovo, attivo, bello, ma anche lo, lo hanno fatto con grandissima competenza. Organizzano cose di notevole interesse, cose che assecondano più gusti e che permettono di avere un vero centro culturale senza essere un club, senza essere un qualcosa di chiuso. Invece è un luogo molto aperto e questo è bellissimo. Ciao, avremo delle idee per stelle. Io e Matteo le abbiamo riassunte in questo podio, ne abbiamo diverse e ve le proponiamo. Per me stelle Cerovata è un luogo che si occupa del sociale sul territorio e per mezzo del social web è un luogo fisico fatto di persone e spazi diverso da quelli virtuali STED è un luogo esclusivo e non esclusivo STED è un luogo di studio, progetto e dialogo tra generazioni è un luogo fatto di persone dove la parola d'ordine è benvenuto questo è il luogo che cerchi, per darti delle risposte e ricevere una taccia perché ognuno ha bisogno di te. STED è un luogo di cineforo, musica, di letture, riflessioni. Qui quando vuoi donare un euro e non hai monete, con 5 euro ne hai 4 di resto e ti fanno un sorriso. STED è un incontro in cui non si può rinunciare, per rilanciare un futuro per te e per gli altri. Per me STED, visto che non ho amici, dovrebbe essere un luogo per dove voler giocare con i miei compagni, in scuola e coetanei per farmi conoscere e apprezzare il bambino del bene. Buon lavoro, Sted! Che cos'è per me Sted? Sted? è una bella realtà. Mi sento che di è poco, perché comunque sono riuscita ad ambientarmi subito. Sono contenta di farne parte. Spero veramente che questa realtà appena nata cresca un giorno di più, con nuovi programmi, qualche sorpresa, chissà. Comunque, sono contenta. Io vi ringrazio anche perché mi sento accettata, cosa che era un po' che non, non sentivo. Vi ringrazio e spero di continuare insieme a voi fino a quando lo vorrete via così. In bocca al lupo ragazzi, solo questo. Ciao!